Palazzo Funaioli Mazzio Sede dei Servi, Via Roma 56, 5300, Siena. L'entrata è accessibile tramite due rampe, che introducono all'atrio. La porta a doppianta senza molla di ritorno è facilmente manovrabile. Ascensori: L'ascensore conduce al piano 1 ed è a norma. Accesso alle aule e agli studi dei docenti. Al piano 0 si trovano la portineria, l'aula magna, alcuni studi docenti e alcuni laboratori e l'aula 2, tutti i locali accessibili. Al piano 1 ci sono studi docenti e tre aule di cui solo la numero 5 risulta accessibile. Servizi igienici dedicati. Al piano 0 ci sono due bagni. Confort degli ambienti. Le porte sono di larghezza adeguata e facilmente manovrabili. Nelle aule sono presenti sedie con banchetti ribaltabili e c'è spazio sufficiente per muoversi o inserire un altro tavolo. L'illuminazione naturale e artificiale è adeguata. La degli ambienti è naturale. La pavimentazione è adeguata. Tecnologie per la didattica. Per la teledidattica sono attrezzate tre aule, aula magna, aula 2 e aula 6, presenti due LIM.